Benvenuti in un'altra puntata di JavaScript in Pillole, una breve serie in cui affrontiamo alcuni argomenti che possono essere fondamentali per approcciarsi all'utilizzo di React e aiutarci a comprendere meglio le dinamiche e il funzionamento. La lezione di oggi è dedicata ai metodi map e filter, che sono due metodi che possono essere applicati agli array. Il primo map ci permette di iterare intero un array passando ognuno dei, degli elementi che lo compongono e ritornarci un nuovo array composto da tutti gli elementi del precedente array al quale magari abbiamo apportato alcune modifiche mentre filter ci permette di porre una condizione o un predicato e attraversare tutto l'array ritornando solo quegli elementi che soddisfano la condizione da noi posta, quindi tutti coloro per cui quella condizione è valida e risponde come true. In questo momento ci troviamo ad avere semplicemente un array chiamato Arria, array iniziale, che contiene quello che è una serie di, di elementi con un ID, una quantità e un nome. La prima cosa che andremo a fare sarà quella di aumentare quello che e la quantità di questo elemento tenendo presente che ci troviamo all'interno di un array di oggetti facciamo una cosa furba ci consologhiamo il nostro array iniziale così lo abbiamo qua sulla destra e lo possiamo tenere d'occhio e non ci spostiamo verso il basso quindi abbiamo bisogno di iterare il nostro array, utilizzeremo e ritornare un nuovo array con il valore aggiornato. Quindi per fare questo utilizzeremo il metodo map. Quindi diremo che questa funzione che aumenta qt è uguale a una arrow function che prende come parametro quello che è un id, che noi utilizzeremo per individuare quello che è il prodotto che viene passato. Dopodiché il nostro scopo sarà quello di ritornare un nuovo array a partire da array iniziale.map e map è un metodo che accetta una callback function che ci permette di avere tre parametri. Il primo corrisponderà sempre al valore che stiamo iterando, il secondo sarà invece l'index, la posizione alla quale ci troveremo, mentre l'ultimo sarà sempre il nostro intero array che stiamo attraversando. Se noi andassimo a console dot tutta la baracca, eh, chiamassimo aumenta qt e gli costassimo momentaneamente 1, non importa, vedete che noi otteniamo come prima cosa l'elemento che andiamo che stiamo attraversando la sua posizione all'interno dell'array e l'intero array e così via fino all'ultimo a noi quello che interessa sinceramente in questo momento è solo e unicamente il parametro item quindi il singolo elemento che noi stiamo attraversando ne andiamo a salvare così ci troviamo nella condizione precedente quello che è il nostro scopo è quello di, di individuare innanzitutto quello che è l'elemento che corrisponde all'ID che gli passeremo, e gli passeremo il numero 5, così ce l'abbiamo sott'occhio, e una volta individuato, modificare quello che è il suo valore e aumentarlo di 1. Una cosa molto importante da tenere a mente è che il metodo MAP deve sempre ritornare almeno una volta al suo interno per ogni condizione. Può anche non ritornare per determinate condizioni, ma è sempre buona prassi farlo ritornare perché deve riformare l'array precedente, quindi ritornare ogni volta un elemento. Questo è molto importante. Ma per soddisfare la nostra, la nostra consegna, quello che dobbiamo fare come prima cosa è di dichiarare una variabile new item e poi porre in, in essere un if statement e chiedere se item.id sia uguale all'id che noi passiamo qualora questa condizione fosse soddisfatta allora new item sarà uguale al nostro item con lo spread operator, che vi ricordo che passa singolarmente e fa una copia di tutte queste proprietà, ok? Una ad una, quindi in questo momento un item è uguale ad item, al quale noi andiamo a modificare la proprietà QT, dicendo che QT diventa item.QT più. Qualora in invece questa condizione non fosse soddisfatta, allora andremo a dire che new item è uguale semplicemente ad item. E alla fine ritorneremo quello che è il valore di new item. Andiamo adesso a console.logare il nostro modo abbiamo scritto aumenta QT, passandoli come array 5 e vediamo che cosa otteniamo. Otteniamo un nuovo array in cui il valore lasagna lasagna anzi ha una quantità pari a 2, ok? Mentre il nostro primo array ovviamente non è stato modificato. Questa è una cosa molto importante. Andiamo a consolgarlo di nuovo anzi facciamo il gioco che copio questo e lo metto qua sotto e come vedete non è stato modificato nonostante lo abbiamo attraversato perché il map method ritorna un array totalmente nuovo Ora commentiamo questo console log e andiamo a lavorare con quello che è il filter method. La differenza tra il map method e il filter method è che filter appunto ci pone la condizione di dover definire quella che è una condizione, attraverserà tutto l'array e tutti quegli elementi che risponderanno come true a quelle condizioni verranno ritornati. Quindi se io avessi const filtra pari, quindi ritornare solo quelli che sono i numeri pari. Questa funzione accetterà un bell array e quello che farà questa nostra funzione sarà quello di ritornare l'array che noi gli passeremo dot filter e filter, così come il map method accetta una callback function che prende come parametri nuovo item che cioè sono lo mi chiedo io, potete chiamarli come volete, spesso li troverete così: l, index, ci ritorna la posizione a quale si trova l'elemento che stiamo iterando e, di nuovo, come ultimo parametro, quello che è l'intero array che stiamo iterando. Ma a noi interessa, nuovamente, solo il primo parametro, in questo caso item. E dopodiché andiamo a definire la condizione che deve essere rispettata per far sì che il nostro valore venga ritornato. Noi vogliamo ottenere solo i numeri pari, quindi diremo che item .qt, percentuale 2 che restituisce il modulo, ovvero il resto risultante dalla divisione diviso il numero che gli si dà dopo la percentuale, qualora questo risultato fosse 0, vuol dire che non c'è nessun resto, e se dividiamo un qualsiasi numero diviso 2 e non c'è resto, vuol dire che il numero è pari almeno per quanto riguarda i numeri interi. Quindi in questo caso lui ci tornerà tutti quegli elementi che hanno una quantità pari. Andiamo a console, il nostro filtra pari a cui passiamo come array uh, array iniziale. Salviamo e otteniamo un array di due elementi che contiene casualmente 2-4 che hanno rispettivamente una quantità di 2 e una quantità di 4. Questi sono il map e il filter metodo utilizzati tantissimo all'interno, soprattutto di tutte quelle schermate in cui bisogna eliminare quello che è. Magari un elemento presente sull'interfaccia o come in questo caso per aumentare la quantità di elementi presenti, magari all'interno di un carrello, no? eh, la quantità di elementi che ci sono all'interno di un carrello può tranquillamente essere rappresentata ovviamente in maniera più avanzata, però il modello generale è assolutamente questo.